Gli dèi sono crudeli e capricciosi e noi riconosciamo che plasma i nostri destini, dovremmo disprezzarli, eppure, quando ci rendiamo conto che potrebbero essere le uniche creature libere dai burattinai, ovviamente cerchiamo di venerarli, di servirli e, alla resa dei conti, di emularli. Oggi ci troviamo voi amiche e amici di Vampire Telling per parlare di Cards of the Blood Gods uno dei uh, nuovi manuali della quinta edizione che uh, attendiamo ancora in italiano per problemi legati alle licenze e che uh, rappresenta probabilmente l'espansione più, più succosa, più importante che sia uscita dal punto di vista sia delle meccaniche sia della lore per questa quinta edizione Cards of the Blood Gods è um, un manuale che eh, si occupa di, eh, di fede, di eh, religioni vampiriche, di culti e ehm, all'interno di questa cornice ci porta anche gli Ikata, ossia eh, la riunione tra i vari clan di sangue necromantiche che ehm, rappresenta al contempo appunto, un nuovo clan e un culto dedicato alla morte ma uh, Cut of the Black Gods è uh, molto altro, è un manuale ricchissimo di, uh, di lore, nuova, ma anche di citazioni e rimandi alla Metaplot. Troviamo molte facce familiari, troviamo molte fazioni e molti protagonisti che um, scavano insomma, nel passato, nella ricca, nella ricca bibliografia che uh, Vampira Masculine ha accumulato in questi 30 anni di uh, carriera. Troviamo infatti eh, eh, religioni come i culti di Lilith, troviamo religioni come la chiesa di Caino, che eh, qui ci viene presentata nella sua discendenza dall'eresia Cainita, uno dei più insidiosi eh, antagonisti, diciamo, di Vampiri Secoli Bui, eh, questo culto di vampiri che si ritengono, vampiri gnostici, che si ritengono inviati, angeli inviati a Dio per... Eh, sottomettere il mondo sostanzialmente, troviamo approfondimenti sui seguaci di set, quello che oggi è chiamato il ministero e i ministri, eh, qui ci viene presentata invece tutta quanta la complessità della religione sedita con i suoi aspetti ritualistici. Eh, troviamo anche il culto di Midras, i veneratori di questo Matusalemme Ventrue, che è uno dei personaggi più iconici a loro, il signore di Londra e Gran Bretagna, tra l'altro protagonista anche del manuale La Caluta di Londra e... Ehm, e che i cui seguaci, insomma, portano ancora avanti eh, l'epopea di questo modusolemme sotto la guisa di un dio persiano. Eh, ma eh, manuale ci porta avanti anche creando nuove fazioni interessanti come per esempio gli, eh, il culto di Shalim, che venera probabilmente un'incarnazione nell'antigliano la Sombra, un culto nichilista eh, portato avanti dai membri del clan dei custodi, piuttosto che i nefilim, che sono discendenti eh, cultisti di Michele, una cosvera metoredon uh, del crepusso di Costantinopoli, un altro anche qui rimando alla, a una lore a cui io sono particolarmente affezionato, come ben sapete. E ci sono poi anche altre fazioni interessanti come per esempio i, gli Ash Finders, questo culto un po' new age in realtà di miliardari, sangue debole, che cercano di ottenere l'illuminazione Uh, sostanzialmente sniffando le ceneri degli anziani, quindi c'è un vasto numero di, di fazioni e di opzioni molto interessanti, sono anche poi molti culti minori, anche dei culti di mortali e uh, le regole per creare il proprio culto oltre che ovviamente un vasto numero di poteri e, um, e di prefatti. Il manuale poi um, fa anche il punto in generale sul fenomeno più ampio della cosiddetta crescita dei culti di Matusalemme, quindi una sorta di eh, religione non ufficiale che inizia a prendere piede nella Camarilla e che viene sfruttata chiaramente dai, dai conciliatori in generale, dalla nuova cupola che gestisce la, ca la Camarilla Insulare e Paranoica della V5 per cercare di eh, tenere il più possibile coesa la struttura della Torre Quindi vengono un po' dettagliati anche culti dedicati ai vari Matusalemme, eh, come lo stesso Mitras, ma anche altri, che aiutano poi anche qui a tenere, tenere d'occhio le masse. Il pezzo più consistente, almeno in termini di maggioranza relativa di pagine eh, del manuale, è dedicato ovviamente agli Ekata, questo clan che nasce dalla da fusione tra le diverse linee, linee, linee sanguigne, lineaggi dei necromanti e che ehm, si affaccia come una nuova potenza eh, all'interno della società vampirica. Una, una struttura che al contempo appunto clan, famiglia e culto dedicato alla morte. Quello sono gli Ekata, eh, molti sono sviluppo un po' controverso, faremo un, un articolo per approfondire la loro, la loro lore e come, come si forma e quali, quali sono i loro obiettivi, però per sintetizzare gli Ekata in realtà sono il frutto di una lunga serie di bricioline di pane che... White Wolf e la Unix hanno segnato in corso i vari manuali. Fondamentalmente per sintetizzare potremmo dire che all'interno del clan Giovanni un gruppo di, di, di Matusalemme e di Ancilla, guidati dal misterioso Cappuccino eh, hanno abbattuto il potere di Agustus Giovanni e nell'imminenza della scadenza del, del patto di non belligeranza da Giovanni e Cavarilla hanno chiamato a sé tutte quante le varie altre lignaggi dai Sameni ai agli araldi e il teschio, i sopravvissuti, i cappadoci e anniati nella tempesta e li hanno forgiati un nuovo rituale dentro una nuova famiglia eh, appunto, il clan Eccata un unico clan di necromanti ora, questo chiaramente eh, permette di ottenere diversi risultati permette chiaramente di sbloccare eh, i cappadoci come clan giocabile nelle notti moderne eh, per i tanti giocatori che sono loro fan permette di alleviare un po' anche le stigmate di di, di, di stereotipo razziale che c'erano sui Giovanni, che ricordiamo insomma sono, hanno una storia editoriale abbastanza controversa da questo punto di vista, eh, come stereotipo italiano mafioso con un meraviglioso grattacielo, stile Kingpin nel cuore di Venezia, anche qui insomma eh, le nozioni di geografia e di urbanistica degli americani degli anni 90 sono sempre interessanti e permette poi anche eh, di, ehm, come si può dire, Unire appunto tutta quanta una serie di plot, di complotti, che adesso non mi stiamo a svelare qui, ma che sono sicuramente molto interessanti. Vi dico solo che, diciamo, in diversi manuali pregressi viene fuori, unendo i punti, tutto l'affresco di idee che hanno il cappuccino e compagnia, e diciamo che c'è una, una cospirazione che mette a rischio la natura stessa di vampirica, dietro la nascita acclamecata. Oltre alla eh, descrizione del clan, troviamo anche il loro potere. Oblio. Oblio è la nuova disciplina che deriva dalla fusione concettuale, diciamo, tra eh, necromanzia e ottenebramento. sappiamo che nella Q5 c'è un tentativo di consolidare i poteri, di evitare il power creep, che era un po' tipico delle precedenti edizioni, e si è quindi scelto di creare un nuovo potere che unisse eh, queste due discipline, giocando sul fatto che l'abisso della Sombra e l'abisso dell'Oltretomba, l'abisso dei Demoni, l'abisso dei, dei Bright, siano tutte facce la stessa medaglia, quindi eh, anche questa è una scelta piuttosto controversa, io devo dire che la apprezzo, sia perché apre nuove ehm, spiegazioni, ma ehm, anche apre nuove opportunità per esempio di stessi la Sombra, ma comunque anche, mh, devo dire, l'idea è che, eh, insomma sono i miei club preferiti, eh, c'è a dire però che sono un Clan in cui dentro ci sono talmente tanti concetti che inizia a diventare un po' contraddittorio questi due tutti quanti insieme. Da questo punto di vista il fatto che loro avessero questo potere che si occupava di ombre, ma non erano vere ombre erano più una specie di mostro lovecraftiano che iniziava a essere un po' troppo over the top devo dire che io questo consolidamento lo trovo funzionale e apprezzo sia Nicata sia il nuovo Oblio. Oblio è una disciplina simile a Stregoria del Sangue quindi ha una serie di di livelli di cerimonie e di rituali e che eh, si possono poi sviluppare e i eh, poteri fissi. Ehm, oltre a darci piegata, questo manuale ci dà anche, eh, come si può dire, ci dà le linee di sangue. Le linee di sangue, ben sapete, le bloodlines sono uno degli elementi eh, anche qui. Uh, più amati da alcuni, più controversi per altri le vecchie edizioni, quindi c'erano cioè, tutte queste linee che un po' colorite. Queste che in teoria dovevano essere giocate da cioè, avere dentro 10-12 persone per ciascuna, dai qui brucia ai chiasciti e dintorni, invece, molti giocatori insomma, le apprezzano. Si diventa un po' una gara di idee, ma posso giocare questa stranissima cosa? Che puta caso, ci troviamo tutti quanti qui! Siamo un Bale, un vero brucia, un chiascid e... e un terreno. Ehm, anche qui la V5 ha cercato di sfoltire, tagliare, consolare un po', eh, questo manuale crea una soluzione a mio avviso abbastanza elegante per le linee di sangue. Eh, anche qui, prende qualche cosa da, da Vampiri Requiem perché le linee di sangue diventano delle lore sheets, cioè delle sapienze di tenebra, ovvero questi insiemi di background che possono essere aggiunti al vostro personaggio. Eh, vengono quindi create inserite una serie di lore sheet di sapienze di tenebra per ciascuna delle linee di sangue che compongono di Ecata per i Giovanni, per diverse famiglie di Giovanni, per i Cappadoci, per i Samelli e così via. E I nostri personaggi di base sono Ekata ma possono mostrare e sviluppare una delle mutazioni tipiche di sangue. Che come, si, come si, si sviluppano? Semplicemente ci sono questi poteri da 1 a 5, che sono molti di loro sono poteri narrativi. Alcuni sono dei di poteri invece, come potremmo dire, delle sorte di background riservati, altri sono delle cose che aggiungono poteri, quindi sono delle piccole caratterizzazioni che aiutano a rendere più unico il vostro personaggio, ma senza dover inventare mille mille discipline strane e senza andare a, eh, come si può dire, rompere anche un po' l'equilibrio le del gioco. Siete comunque ricollegati al viaggio principale di cui rappresentate una piccola deviazione. A questo, tra l'altro, poi eh, si unisce anche un ulteriore vantaggio che è quello di estendere un po' il concetto di linea di sangue, eh, una cosa a cui stavo vavo, sempre tanto in teoria spazio nella lore senza però che mai avesse un risultato concreto è il fatto che eh, i vari matusalemme sparsi in giro per il mondo hanno dei discendenti che sono molto orgogliosi della loro, del loro lignaccio. Ecco mm, tutte quante Scotnate, di, di, di litre, Didnepra, le varie di Sapienza di Tenebra come discendente di Elena, discendente di Lau discendente di quell'altro e l'altro ancora acquisiscono ora un significato meccanico armonioso con il resto e interessante quindi anche qui ehm, io probabilmente sono di parte perché io e Serena che siamo i, i, i host di questa trasmissione, di questa rubrica siamo entrambi i costi fan del V5 però io, insomma mi trovo a dire che anche questa volta i nostri amici designer del V5 hanno, a mio avviso, fatto centro um, Cards of the Bad Gods è un manuale che è stato sviluppato da Matthew Dawkins Matthew Dawkins che è stato anche il nostro ospite su Vantartelli, vi trovate uh, un'intervista lui su Youtube eh, tra l'altro tra gli sviluppatori c'è anche John Burke che è un altro dei, dei freelance della Onyx Fatta che ha lavorato eh, sulla V5 e anche lui ha trovato una sua intervista sul nostro canale YouTube ehm, è stato finanziato con successo con un Kickstarter che poi ha sbloccato eh, ulteriori manuali ne ha sbloccati se non ricordo male ben tre, Children of the Blood che è una collezione di PNG Trails of Ash and Bones, che è una raccolta di quattro avventure, e uh, Forbidden Religions, che dettaglia una serie di culti nefandi, culti a culti infernalisti, tutte cose poco piacevoli, eh, come il um, È un manuale che speriamo arrivi molto presto in italiano, perché appunto rappresenta non solo un insieme di eh, nuove regole, nuovi sistemi molto, molto interessanti, ma anche effettivamente una affascinante nuova prospettiva su Bambini. vampiro è sempre stato un gioco che mh, ha fatto dell'elemento morale, dell'elemento delle fedi, dell'elemento paradigioso, un elemento cruciale, insomma. Il mito di creazione di a Damasco è basato appunto su Caino, su Dio, quindi su tutta una serie comunque di eh, riferimenti religiosi, ma tutto quanto anche i vecchi sentieri di nominazione, ehm, è sempre stato abbastanza importante. Ma ehm, con questo manuale, diciamo, ci viene dettagliato come le fedi, eh, nel momento in cui, giustamente, la società vampirica viene devastata da eh, profezie da Agenna, l'inquisizione e quant'altro, eh, come già succede ai mortali, insomma, il millenarismo si fa strada e le fedi vampiriche prendono corpo. Eh, alcune di queste possono sembrarci assurde, altre sono più eh, con i piedi per terra, tutte comunque sono interessanti. Attualmente Calza of the Blood Gods può essere mh, comprato tramite Drive DriveThruRPG ehm, e speriamo appunto che molto presto Games, che ha già la traduzione pronta in canna ormai da, da più di un anno eh, possa finalmente ricevere la luce verde per portarlo anche da noi. Questa è la nostra video recensione, questo è Calza of the Blood Gods, ehm, noi siamo Manfredi e Serena e questo è Van